Lo Spirito Santo è per ogni stagione, lo sapete? Perché quando fa freddo, lui viene col fuoco dello Spirito. Quando fa caldo, soffia con il vento. E quindi lo Spirito Santo è per ogni stagione. Se il clima è troppo secco, allora viene e piove, manda piogge dello Spirito in mezzo a noi. Dio è veramente incredibile. Il Signore è potente per ogni situazione che noi viviamo. Però Lui vuole vivere, riposare e dimorare sulle nostre vite. Lui vuole vivere, riposare e dimorare dentro di noi. Amen? Ed è di questo che noi parleremo questa sera. Parleremo di far riposare il Suo Spirito. Far riposare il Suo Spirito. Vogliamo leggere Zaccaria, capitolo 6, il verso 8? Amen? Poi egli mi chiamò e mi parlò dicendo, ecco, quelli che vanno verso il paese del nord hanno fatto calmare il mio spirito sul paese del nord. Amen? Quelli che vanno verso il paese del nord hanno fatto calmare il mio spirito. E la parola calmare è la traduzione dell'ebraico Noach, che significa... Letteralmente, non tanto calmare, ma dimorare e riposare, abitare quello che sta dicendo praticamente in questo versetto e in altri che poi vedremo. È che queste persone hanno fatto riposare, hanno fatto dimorare su di loro il, lo Spirito di Dio. Amen. Stesso, lo stesso termine è quello usato in Isaia capitolo 11, verso 2, ed è riferito a Gesù e questa sera è anche riferito a noi, lo Spirito dell'Eterno riposerà su di Lui, Spirito di sapienza e di intelligenza, Spirito di consiglio e di potenza, Spirito di conoscenza e di timore dell'Eterno. Qua è usato lo stesso termine, riposerà, dimorerà, abiterà, e lo scopo, quello di cui noi vogliamo parlare questa sera, vogliamo che lo Spirito Santo possa riposare sopra di noi Amen. sapete c'è una differenza nella maniera in cui lo Spirito Santo viene quando noi siamo in chiesa per esempio lo Spirito Santo è in mezzo a noi Gesù disse che lo Spirito Santo sarebbe stato con noi quindi è intorno a noi e tu lo puoi sentire mentre adoriamo il Signore, mentre preghiamo, mentre cerchiamo la faccia di Dio, tu puoi sentire la presenza di Dio, perché lo Spirito Santo è nei posti dove si adora il Signore io abito nelle lodi del mio popolo, dice la parola di Dio. E quando noi lo, lo adoriamo, quando noi lo cerchiamo, Dio abita nella chiesa. Disse Gesù dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E lo Spirito Santo è con noi. Però che succede? Come è in questo luogo? Quando tu esci da questo luogo, lo Spirito Santo rimane nel luogo. Ma Lui può venire a vivere dentro di te, quando tu dai la tua vita a Gesù. La Bibbia dice che noi nasciamo di nuovo, di acqua e di spirito, quando accettiamo il Signore Gesù nel nostro cuore. Però questo succede in un momento specifico della nostra vita. Quello che succedeva nell'Antico Testamento su alcune persone, ma che nel Nuovo Testamento può succedere per tutti noi, è che lo Spirito Santo venga sopra di noi, venga a dimorare sopra di noi, venga a riposare su di noi. Ecco perché noi diventiamo il Tempio dello Spirito Santo. E c'è una differenza. Mentre veniamo in chiesa, perché la chiesa è il luogo dove c'è Dio, e veniamo a ricevere da Dio, quando riusciamo a far riposare lo Spirito Santo sopra di noi, noi diventiamo il Tempio dello Spirito Santo e portiamo lo Spirito Santo fuori alle persone che non lo conoscono. E questa è una bella differenza. Non è il luogo che è santo ma dentro di noi vive il santo riposa il santo dimora il santo e dovunque noi andiamo portiamo lo spirito santo di Dio. e quindi noi vogliamo che lo spirito santo possa dimorare sopra di noi nelle nostre vite e se tu vuoi che lo spirito santo sia riposi sopra di te in maniera permanente in maniera continua in maniera tangibile allora questa parola è per te questa sera quando Gesù venne sulla terra i discepoli si facevano una domanda, e anche molte persone, dove avrebbe dimorato il Messia? Dove avrebbe riposato il Messia? Qualcuno lo disse anche a Gesù, Signore dove dimori? E Gesù disse, il figlio dell'uomo non ha dove rimorare, dove posare il suo capo. Però nella realtà, lui aveva un punto strategico, una base da cui lui partiva. Era la base dove lui dimorava, dove lui si riposava. Da cui partiva e ritornava, e molti sapete, si iniziarono a fare delle domande quando arrivò Gesù. Quando iniziarono a capire che Gesù è il Messia, dove avrebbe impiantato Gesù il proprio luogo per riposare? Dove avrebbe messo Gesù le proprie radici, dove sarebbe stato il centro della la casa del ministero di Gesù, dove sarebbe stato? I magi vennero e dissero a Betlemme sarebbe nato un re e Gesù nacque a Betlemme però nella realtà Gesù non dimorò lì dopo un po' di tempo andò in Egitto a causa di una persecuzione di Erode e quando fu in Egitto magari tanti pensavano che l'Egitto era un posto importante quindi dice, forse Gesù riposerà in Egitto forse Gesù si stabilirà in Egitto Forse il Messia impianterà la sua casa, il posto da cui inizierà questo grande rinnovamento, questo grande risveglio, questa grande trasformazione nella capitale di quel momento più importante. Come se oggi diremmo Gesù va in Germania o a Londra, non lo so, a Berlino, a Londra, in queste grandi capitali europee, negli Stati Uniti d'America. Però Gesù non rimase in Egitto. Arrivarono con i genitori a Nazareth. Per questo Gesù fu chiamato il Nazareno e lì è cresciuto. Nella sinagoga di Nazareth lui si alzò e lesse il rotolo di Isaia 61 che disse lo spirito del Signore è su di me e mi ha unto per evangelizzare i poveri. Quindi qualcuno avrebbe detto lì che lui ha iniziato a parlare che lo spirito era su di lui. Quindi probabilmente sarà lì a Nazareth dove è cresciuto con la famiglia. È lì che Dio inizierà. Il suo ministero, è lì che Gesù dimorerà, è lì che Gesù riposerà. Però neanche lì Gesù fissò la sua dimora. E allora andò a Gerusalemme. E tanti potrebbero pensare: finalmente Gerusalemme è la capitale. Lì c'è il tempio. Sicuramente Gesù dimorerà Gerusalemme, è il posto principale. Tutte le profezie parlano di Gerusalemme. Sicuramente Gesù centrerà, metterà il posto. Piede, metterà la sua pietra, la sua, il suo ministero lo fonderà in Gerusalemme, però neanche lì lo piantò. Lui piantò il suo ministero in un piccolo paesino di pescatori in Galilea, a Capernaum. Lì fece i miracoli più impressionanti. li guarì i malati, li libererò i prigionieri. E questo successe a Capernaum a casa di una persona questa persona era Pietro. Una città così piccola, che era una città sconosciuta, una città con pochissimi abitanti, fu quella che Gesù, Gesù ha scelto per essere la sua casa e come sede principale da cui partire con il suo ministero. Perché? Perché in quella casa decisero di far riposare Gesù. Gesù dimorò lì, riposò lì, si stabilì lì e da lì lui impiegava, andava con il suo ministero. Stiamo capendo quello che questa sera lo Spirito Santo sta cercando di dirci. Lui non è importante se la tua vita è una vita grande, una vita piccola, se sei una persona importante, una persona poco importante, una persona che ha studiato, una persona che non ha studiato. Gesù vuole usare la tua vita come il punto di partenza per manifestare la sua gloria. E questo lo fa perché Gesù sceglie delle persone dentro cui dimorare, su cui dimorare, e le persone su cui Lui dimora diventano il Tempio dello Spirito Santo, il posto da cui Lui parte per fare la Sua opera. E in questo giorno noi vediamo che Dio viva sopra di noi. È importante che, lui lo che noi lo sappiamo, è importante che noi capiamo che Dio sta cercando persone da scegliere per dimorare. Dio sta cercando persone da scegliere per compiere la sua opera. È bella la Chiesa. E gloria a Dio per la Chiesa perché possiamo entrare in Chiesa e sentire la presenza di Dio. Ma quello che Gesù veramente sta cercando sono persone che diventano Chiesa nel mondo, persone che fanno abitare lo Spirito Santo su di loro e lo portano per le nazioni, persone che siano la sua mano, che toccano le persone malate la sua mano nel parlare agli altri, l'estensione della mano di Dio. Questo è quello che Dio sta cercando. Lui non vuole abitare sulla tua vita solo la domenica, soltanto quando c'è una conferenza, solo quando c'è un incontro, quando c'è un ritiro o quando c'è qualche predicatore particolare che viene da fuori. Lui vuole abitare in maniera continua sopra la tua vita. E allora questa sera vogliamo capire perché questo non succede e come questo può succedere? Amen. Perché la Bibbia dichiara che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, però lo Spirito Santo deve venire e rimanere, riposare sopra di noi. Non deve essere come una colomba che viene e se ne va, ma deve riposare. Quindi se Dio lo vuole, perché la Bibbia dice che lui ci brama grandemente e geloso di noi, ci anela gelosamente, per quale ragione spesso non dimora sopra di noi? non riposa su di noi. La prima è la carne, le passioni, i desideri, perché i desideri della carne sono contro lo spirito e quelli dello spirito sono contro la carne. Galati, capitolo 5, dal verso 19 al verso 25. Ora le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizia, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, diottonerie e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo? come già vi ho detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non vi è legge. Ora, quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Se viviamo per lo spirito, camminiamo altresì per lo spirito. Devi decidere cosa deve riposare nel tuo cuore, se i frutti della carne o il frutto dello spirito. Qua non dice che non c'è una lotta. Abbiamo sempre una lotta fra la nostra carne e il nostro spirito, ma ci deve essere una decisione nella nostra vita. Un momento in cui decidiamo e diciamo no, non voglio più avere a che fare con le opere della carne, voglio che lo Spirito Santo dimori e abiti dentro di me. Perché dove lo Spirito Santo regna, le opere della carne fanno un passo indietro, ma dove regnano le opere della carne, allora è lo Spirito Santo che fa un passo indietro. Genesi capitolo 6, verso 2 e verso 3. Avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per loro mogli tutte quelle che essi scelsero. L'Eterno disse, lo Spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, perché nel suo traviamento egli non è che carne, i suoi giorni saranno quindi centoventi anni. Lo Spirito Santo contende con l'uomo, sapete? Quando noi lasciamo le opere dello spirito, l'opera dello spirito iniziamo ad avere l'opera della carne, lo spirito santo che è il nostro aiuto, lo spirito santo che è il nostro consolatore, lo spirito santo che è la nostra guida, si trasforma in un nemico, diventa qualcuno che contende con noi. Hai mai sentito quando stai facendo qualcosa di sbagliato quella voce che lotta dentro al tuo cuore? che dice che cosa stai facendo, ravvediti, quello Spirito Santo che dovrebbe essere il tuo aiuto inizia a diventare il tuo nemico, inizia a contendere con te, inizia a dirti guarda questa cosa non è buona, c'è una guerra e inizia una guerra, però lo Spirito Santo ad un certo punto dice che non contenderà più, quindi dopo un poco che c'è questa lotta si ferma e ti lascia fare quello che tu vuoi però lui fa un passo indietro non riposa più su di te non dimora più con te non è più il tuo aiuto, il più consolatore il tuo sostegno, la tua guida ma fa un passo indietro e ti lascia fare quella che è la tua vita noi possiamo creare afflizione allo Spirito Santo possiamo contristare lo Spirito Santo quando decidiamo di fare le opere della carne e non seguire l'opera dello spirito Isaia 63 verso 9 e verso 10 in ogni loro afflizione egli fu afflitto e l'angelo della sua presenza li salvò nel suo amore nella sua compassione, li redense, li sollevò li portò tutti i giorni del passato ma essi si ribellarono e contristarono il suo santo spirito perciò egli divenne loro nemico e combatté contro di loro colui che è lo spirito santo che è il nostro amico il nostro sostegno che si affligge che soffre insieme con noi che piange insieme con noi arriva ad un certo punto che si allontana da noi e addirittura inizia un'opera contro di noi inizia a combattere perché vuole che noi ci ravvediamo non vuole che le nostre vite si perdano per questo molte volte attraversiamo problemi, difficoltà perché abbiamo deciso di seguire la strada della carne e non la strada dello spirito e come può lo spirito santo riposare sopra una persona che gli causa dolore come può lo spirito santo riposare sopra qualcuno che gli causa una sofferenza lui per un po' combatte ma poi fa un passo indietro e si ritira L'altra ragione per la quale Gesù non abitava insieme con le persone erano per le tradizioni. Noi abbiamo delle tradizioni religiose che mettiamo davanti alla parola di Dio. E quando noi mettiamo le tradizioni davanti alla parola di Dio, allora ecco che Gesù fa un passo indietro. Sapete quando Gesù è venuto c'erano molti dottori della legge. C'era Gamaliele che era molto eh, formato sulla parola di Dio c'era nel Tempio tante e tante persone che conoscevano la Torah, la Bibbia a memoria. Però sapete, oltre alla Bibbia, loro avevano anche le loro tradizioni, su come si dovevano lavare le mani, che potevano essere tante cose buone, ma molte di queste addirittura si mettevano avanti alla parola di Dio. Loro dicevano, la Bibbia dice, se tu tutto quello che onori con cui devi onorare tuo padre e tua madre economicamente, lo dai come offerta per il Tempio, allora sei libero dall'onorare tuo padre e tua madre. E Gesù disse, con le vostre tradizioni avete annullato i comandamenti di Dio. Ancora oggi gli ebrei hanno la Torah, che sarebbe la legge, in più hanno il Talmud, che sono le loro tradizioni. E anche nella Chiesa, molte volte, noi abbiamo delle tradizioni evangeliche che non sono scritte da nessuna parte. E che limitano, impediscono allo Spirito Santo di operare e di muoversi come vuole. Per questo Gesù non si andò a scegliere i saggi, non si andò a scegliere persone che avevano studiato teologia o che erano come Gamaliele, ma si andò a prendere persone come pescatori, persone semplici che però erano disposte a seguirlo. Se tu metti una tradizione davanti a Dio, lo Spirito Santo si ritirerà da te la terza ragione per cui lo Spirito Santo non rimane con noi è l'incredulità lo Spirito Santo cammina con persone che credono in Dio se tu dici di credere ma poi le tue azioni sono esattamente l'opposto di quello che tu dici di credere e allora non stai credendo se Dio lo dice Dio lo fa e io lo credo che Dio lo fa anche se non lo vedo perché Gesù disse beati coloro che crederanno senza vedere. E quando invece c'è incredulità, ecco che lo Spirito Santo fa un passo indietro, lo Spirito Santo arretra. Se la Bibbia dice di fare una cosa in una certa maniera, non iniziare a ragionare con la tua mente, ma segui quello che dice la parola di Dio. Perché l'incredulità allontana da te lo Spirito Santo di Dio. Amen. La quarta cosa e la negligenza o l'indolenza Geremia 48, 10. Maledetto colui che compie l'opera dell'Eterno fiaccamente cioè colui che serve il Signore senza forza la Bibbia ci comanda di servire il Signore, Amen. e dobbiamo servire il Signore lo Spirito Santo e con coloro che servono il Signore ma con quelli che lo fanno con animo, con forza, con coraggio, perché tanti servono il Signore, ma lo fanno con uno sforzo, lo fanno perché si deve fare, lo fanno con indifferenza, con apatia, con svogliatezza. Quando tu devi fare qualcosa per Dio, la devi fare all'eccellenza. Lo Spirito Santo non è con quelli che, che fanno le cose per Dio tanto per farle lo Spirito Santo è con quelli che fanno le cose con Dio e le fanno alla migliore maniera in cui le possono fare. L'eccellenza non significa la perfezione, ma significa la migliore maniera nella quale io la posso fare. Se siamo negligenti, se siamo indolenti, questo causa una maledizione. Se stiamo servendo il Signore fiaccamente, con pigrizia, questo causa una maledizione sopra la nostra vita. E soprattutto il nostro cuore deve essere in quello che facciamo. Apocalisse, capitolo 2, dal verso 2 al verso 4. Gesù disse una cosa alla chiesa di Efeso. Era una chiesa che faceva l'opera del Signore, ma aveva dimenticato una cosa. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza, che non puoi sopportare i malvagi. E hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Tu hai sopportato, hai costanza e per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti. Ma ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Lo Spirito Santo si muove in una chiesa che serve il Signore, ma che lo fa con amore. Dice la Bibbia che la fede opera mediante l'amore. Tu puoi servire il Signore, fare tante cose per il Signore, ma se non hai amore per il Signore, tutto quello che stai facendo è vano. Tu puoi portare come marito i soldi a casa per mantenere la tua famiglia, ma se non ami la tua famiglia, non hai il cuore per la tua famiglia, quello che stai facendo non serve a niente. E lo Spirito Santo dimora su persone che fanno l'opera di Dio con amore. Un giorno ricordo un fratello, si parlava di evangelizzare, e lo fratello diceva, no, dobbiamo andare a evangelizzare di qua. Poi dobbiamo andare a evangelizzare di là. Poi dobbiamo andare a evangelizzare qua. Poi tornò da me il giorno dopo, dice, fratello ho fatto un sogno. Ho capito che stavo sbagliando. Dice, cosa hai sognato? Ho sognato un gruppo di persone che faceva tante cose per Gesù. E io ero lontano, vedevo questa scena e vengo a mettere a Gesù io dicevo, Gesù sei contento? Stanno facendo tutte queste cose per te. E dice che il Signore gli disse, stanno facendo tutte queste cose per me, però io non sono in lì, in mezzo a loro. Io sono qua. Stanno facendo tante cose, però io non ci sono. Dio dimora in un popolo che lo adora. Dio dimora in un popolo che lo cerca con tutto quanto il cuore. Tu puoi fare tante cose per Dio, ma se il tuo cuore non arde di amore per Lui, allora tutto quello che tu stai facendo è vano. E lo Spirito Santo vuole dimorare su persone che lo amano, persone che lo anelano, che desiderano stare con Lui e che lo servono. Ma il servizio è una conseguenza dell'amore che tu provi per Dio. È l'amore. Dio cerca... Persone che lo amano con tutto il loro cuore. Amen. Non dobbiamo contristare lo Spirito Santo, causargli dolore. Come possiamo fare allora per far dimorare invece lo Spirito Santo? Che cosa trovò Gesù a Capernaum? Cosa trovò Gesù in Galilea? Trovò un popolo che era assetato di Lui. Gesù un giorno disse chi ha sete venga a me e beva. E dell'acqua che lui berrà da me diventerà in lui una fonte di acqua viva. Gesù sta cercando persone affamate e assetate di lui. Qual era il suo indirizzo? Qual era la casa in cui lui riposava, in cui lui dimorava, in cui lui abitava? Era la casa di Pietro. Cosa trovò a casa di Pietro? Trovò un uomo, Pietro che si arrese a lui con tutto il suo cuore gli diede la sua casa gli diede la sua barca lo seguì fino alla fine gli diede anche la sua vita era un apostolo ripieno dello Spirito Santo Pietro diede ogni cosa al Signore adorava il Signore, amava il Signore e lo seguì fino alla fine un giorno Gesù gli chiese Pietro mi ami tu Pietro lo amava anche se aveva sbagliato e non è importante tanto se tu sbagli il tuo amore per Dio c'era un altro che si chiamava Davide Salmo 27 verso 4 Davide era setato, affamato di Dio Dio lo andò a prendere dai mezzo alle pecore era l'ultimo della sua famiglia nessuno lo considerava era la pecora nera della famiglia lo scarto della famiglia quando arrivò il profeta Samuele non lo chiamarono, era proprio considerato, ci sta giusto per esserci. Però guarda cosa, com'era il cuore di Davide. Una cosa ho chiesto all'Eterno, e quella cerco, di morare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo Tempio. Questo si chiama sete, questo si chiama fame e Dio da lui gli dice io ti susciterò, ti farò re e ti susciterò una discendenza di re e dalla tua discendenza uscirà fuori il Messia. Che grandi promesse Dio fece a Davide perché era una persona che cercava Dio con tutto il suo cuore. Pietro poteva dire io ho camminato con Dio, sono stato con lui, poteva dire Gesù è venuto a casa mia, Gesù dimorato con me. Abbiamo mangiato nello stesso piatto, abbiamo dormito nei letti uno a fianco all'altro. Era l'amico di Gesù Abramo, era l'amico di Dio. Erano tutte persone che avevano fame, cercavano lo Spirito Santo, lo desideravano e lo Spirito Santo dimorò con loro. Lui ci ha promesso che sarebbe stato sempre con noi. Lo Spirito Santo dimora con noi in questo luogo e lui viene dove ci sono persone che lo cercano. La domanda di questa sera è che cosa vogliamo dare allo Spirito Santo? Vogliamo dargli dolore? Lo vogliamo contristare? Lo vogliamo allontanare col nostro comportamento? O invece lo vogliamo avvicinare? O desideriamo che Lui dimori e abiti perpetuamente sopra le nostre vite? Datti una risposta tu stessa questa sera. Lo Spirito Santo riposerà su di Lui, Spirito di sapienza e di intelligenza, di consiglio e di potenza, di conoscenza e di timore dell'Eterno. Abbiamo bisogno che lo Spirito Santo riposi sopra di noi questa sera. E mentre facciamo questo canto e vogliamo adorare il Signore, se Tu vuoi, ci vogliamo azzare all'impiede, vogliamo adorare il Signore, e se Tu vuoi che lo Spirito Santo possa dimorare in maniera persistente sopra la tua vita allora io ti voglio invitare a venire avanti perché pregheremo di nuovo